I numeri primi e i numeri composti dall'11 al 20. Riprendendo dal video precedente, ci siamo fermati al numero 10, continuiamo con il numero 11. Il numero 11 è un numero primo, infatti lo posso scrivere come 1 per 11 o 11 per 1. Se provo a scriverlo dividendolo per esempio per 2, 11 diviso 2 fa 5, ma resta 1. Oppure se provo a dividerlo in 3, 11 diviso 3 fa 3, con il resto di 2 se provo a dividerlo per 5, 11 diviso 5 ottengo due gruppi da 5 ma ho comunque un resto di 1 l'11 cioè non lo posso scrivere come prodotto di fattori primi ma soltanto come 1 per 11 il numero 12 invece è un numero composto il numero 12 lo posso rappresentare in diversi modi posso prendere il numero primo 2 e moltiplicarlo per 6 volte quindi il 12 uguale a 2 per 6, il 6 a sua volta è un numero composto che posso scrivere come 2 per 3, quindi il 12 diventa uguale a 2 per 2 per 3. Prendo il 2 due volte, la configurazione 2 per 2 la ripeto tre volte. Posso anche scrivere 6 per 2, in questo caso prendo il 6 due volte, il 6 lo posso scrivere come 3 per 2 o come 2 per 3 e poi moltiplicarlo per 2. Quindi il 12 è anche uguale a 3 per 2 per 2. Prendo il 3 due volte, il 3 due volte, lo prendo ancora due volte. Oppure posso prendere il 2 tre volte e moltiplicare la configurazione per se stessa. Quindi 2 per 3 per 2. Il numero 12 è un numero composto che può essere scritto come 2 per 2 per 3, come 3 per 2 per 2 o come 2 per 3 per 2. Infatti per la proprietà commutativa della moltiplicazione il prodotto non cambia se cambia l'ordine dei fattori. Il 12 è un numero composto che può essere scritto come prodotto del 2 per 2 per 3 nelle loro diverse combinazioni. Il numero 13 invece è un numero primo. Lo posso scrivere solo come 1 per 13 o 13 per 1. Il 14 è un numero composto, in quanto posso scriverlo come 7 volte 2 o come 2 volte 7. Quindi lo posso scrivere come prodotto di due numeri primi, il 7 e il 2. Il numero 15 lo posso scrivere anche come prodotto di due numeri primi, il 5 e il 3. Il 15 è uguale a 5 per 3 oppure uguale a 3 per 5. Il 16 è un numero composto, lo posso scrivere oltre che come 1 per 16 o 16 per 1, anche come 8 per 2. L'8 è un numero composto che posso scrivere come 4 per 2, quindi il 4 può essere scritto come 2 per 2. Il 16, pertanto, può essere scritto come 2 per 2 per 2 per 2. Il 17 è un numero primo. Il 18 è un numero composto perché posso scriverlo anche come 9 per 2. Il 9 a sua volta è un numero composto che posso scrivere come 3 per 3. Il 18 è uguale a 3 per 3 per 2 oppure a 2 per 3 per 3 o 2 per 3 per 3. Il 19 è un numero primo, il 20 è un numero composto che scrivo anche come 10 per 2. Il 10 a sua volta lo posso scrivere come prodotto dei, dei numeri primi 5 e 2 e quindi il 20 può essere uguale a 5 per 2 per 2 o combinazioni del 5 e del 2. Quindi lo posso scrivere anche come 2 per 5 per 2 o 2 per 2 per 5 dal numero 11 al numero 20 quindi abbiamo quattro numeri primi che sono l'11, il 13, il 17 e il 19 che posso scrivere soltanto come uno per se stessi non hanno numeri interi che li dividono un numero intero di volte Abbiamo poi 6 numeri composti che sono il 12 che può essere scritto come prodotto del 2 del 2 del 3, il 14 che può essere scritto come prodotto dei numeri primi 2 e 7, il 15 che può essere scritto come prodotto dei numeri primi 3 e 5, il 16 che può essere scritto come prodotto di 2 per se stesso 4 volte, il 18 che può essere uguale a 2 per 3 per 3, e il 20 che può essere scritto come prodotto dei numeri primi 2 e 5. Adesso prova tu, prova tu a scomporre con il metodo mostrato sopra i numeri che vanno dal 20 al 30 e naturalmente oltre, fino a dove vuoi. Scomponili fino a che ottieni i numeri come prodotto di soli numeri primi. Cerchia i numeri primi che incontri, cioè cerchia i numeri come il 23 che puoi scrivere soltanto come 1 per 23 o 23 per 1. Per andare avanti, cerca sul libro di testo il Crivello di Eratostene, che mostra un altro metodo per identificare i numeri primi compresi tra 1 e 100. Poi puoi cercare anche sul libro di testo la tabella dei numeri primi, che elenca tutti i numeri primi, cioè tutti i numeri che posso scrivere solo com come prodotto di 1 per se stessi, fino al 1000. Tutti i numeri che non sono in questa tabella li puoi scomporre. Prova!